Io abitando a Monza, l'unico modo che ho per farmi un giretto di enduro è venire appunto nelle campagne della Brianza. Il problema è uno ragazzi, che in realtà in questi boschi non ci sono salti. Non ci sono sponde, non c'è niente. È tutto naturale. Quindi finalmente ho trovato qualcuno che con me ha voglia di costruire qualcosa. Tutti i ragazzini che vengono al parco. Oh, ce ne fosse uno che scava. Manco mezzo ragazzi, tutti con la pappa pronta. <musica> Sono venuto a fare un po' di scouting, la prima fase di quando volete costruire è cercare di capire dove volete costruire e soprattutto valutare bene perché costruire in un punto. Per esempio oggi il mio obiettivo è cercare un punto che però si riesce a arrivare magari da una strada in modo tale che portiamo magari pala, piccone, rastrello con la macchina. Non dobbiamo farci 30 km a piedi prima di arrivare al punto che vogliamo costruire. Sì in realtà ho già pensato a due o tre punti che secondo me sono veramente perfetti per costruire perché sono nascosti, si riescono a costruire più discese con salti in un solo punto quindi non c'è bisogno che poi per divertirsi si fa giro del mondo e poi l'altra cosa è che vicino c'è un sentiero che è facile a risalire quindi si riesce a pedalare anche in salita il primo in realtà, che lo stavamo già un po' segnando naturalmente, è un bel free adesso, anche abbastanza ripido. Mancano gli appoggi appunto però. Uh, qui c'è la seconda discesa ed è fighissimo perché fa un canalone. sarebbe fighissimo riempire tutto il nostro giro di saltini su ogni discesina ovvio che di tempo ce ne va tantissimo e non riuscirei a farlo vedere in un solo video cerco di farvi vedere appunto come trasformiamo queste due discese facendo quelle piccole migliorie che migliorano tanto la discesa e quando arrivi qua e ti fai il tuo giro ti fai la tua discesina anche breve perché qui abbiamo discese brevissime però le fai godendotele e divertendoti Prezzi recuperati, adesso andiamo a scavare. ovviamente ho detto che era facile arrivarci perché c'è la strada sterrata però il problema è che non c'è il posteggio quindi ho posteggiato nella strada asfaltata più vicina ho lasciato già gli attrezzi nascosti vicino alla siepe e speriamo non me li abbiano già rubati stiamo abbastanza carichi forse dovrebbero essere nuove generazioni di biker che fanno queste cose io invece ho già un park sono già creato tutte le mie cose invece sono qui a spalare da solo in mezzo ai boschi e a parlare come uno scemo tanto che la gente mi guarda Pura. Dopo me la rubano Madonna che sbatta ragazzi Portarsi gli attrezzi così Tanto sto filmando con l'altra mano Ormai ci siamo, eh. sono arrivato Basta Sono solo arrivato Devo ancora iniziare a lavorare Sono già stanchissimo Perché nessuno mi aiuta sono in cima più o meno a dove dovrebbe partire il mini trail In camera non renderanno per niente le pendenze Però la mia idea sarebbe iniziare subito con un salto Quindi da lì a qua In modo tale che faccia un po' da step down E in teoria dobbiamo andare in quella direzione di qua Quindi qua fare una mini spondina In modo tale da non andare contro gli alberi Che ti tenga dentro Vedete questa è la discesa Qui ci sarà una curva, una sponda c'è già una montagnetta naturale di terra praticamente Questa montagnetta di terra qui la vorrei sfruttare Per farci io... boh non so Ho detto vabbè vado lì, ne parlo con gli altri che mi aiuteranno e vediamo cosa fare In realtà sono da solo quindi Unica cosa super positiva è che qua è tutto in ombra Quindi tendenzialmente la terra rimane sempre umida Tra l'altro ha piovuto negli scorsi giorni quindi ottimo per spalare Tutta questa discesa è molto molto ripida soprattutto il pezzo finale Quindi bisogna riuscire a fare una sequenza di salti e curvette Per non prendere troppa velocità comunque Anche due aiutanti, due prodi Allora, premetto una cosa Io non ho mai costruito eh, salti nei boschi Solo ho costruito il Monza Pizza Bike Perché è tutt'altra cosa eh, Ho costruito soltanto una volta Da piccolo Dei saltini nel bosco Al parco di Monza Mi dissocio, non sono stato io No, comunque Abbiamo fatto il buco di fianco Perché se lo facevamo dietro il salto Dopo se qualcuno arrivava a corso C'era un po' il rischio di entrare nel buco Adesso lì Iniziamo a costruire la curvetta Che ci mette sul secondo salto Che c'era in fondo questo albero in mezzo alle palle ragazzi oh ecco qua ragazzi non capisco dove è finito possiamo costruire la nostra bellissima sponda adesso schiavi cioè vi pago per, una, per un motivo eh. ora, ora... dopo una giornata di lavoro sembra che non abbiamo fatto un cazzo <ride> Bella ragazzi, benvenuti Secondo giorno di lavori nel secret train nella Brianza, Che ormai tanto secret non è perché Tanto che venivo in qua ho incontrato un signore Era gentile e quindi in realtà mi fa No no l'importante è che non sporcate Anzi noi qui puliamo invece di sporcare Perché raccogliamo tutti i legni secchi Tutta la spazzatura che ce la buttiamo Compattando, anche se prima che diventi dura dovranno passare dei giorni. Allora abbiamo il nostro Ipo che adesso fa il primo test. Let's go! Com'è? Com'è caldo? Perfetto Perfetto Ah da lì Dalla curva Qui scavare Per mettere un po' in piano sì, Secondo sì. te Se facciamo il kick qua sotto Facessimo Facessimo Scusi signorino Mi scusi Se facessimo ecco. Kick qua Landing Dove c'è questa gobba E poi là sotto lì Una curva Ottima idea Ah, adesso ragazzi stiamo raccordando dalla parabola alla ippettina che dobbiamo far lì quindi stiamo mettendo a livello il terreno non basta altro che picconare dove è più alto per riportare la terra dove è più basso tra l'altro ci ha raggiunto Jacopo che mi ha scritto su Instagram ed è uno dei pochi volontari che si è fatto vivo in questa costruzione ragazzi venite a lavorare anche voi esatto Prova tirarlo rosso da solo Vediamo No La mia mamma non vuole Guarda Guarda il forzuto Guarda eh, ma mia mamma non Guarda vuole. come si fa Guarda Si oh. vede che lui è un lavoratore Invece con le mani Fai delle unghie Appena fatto lo smalto? No oh. Oh. Ok ragazzi Abbiamo anche Quasi una rampa Per farla hit Allora Guarda qua Ho i regali Mi scatto No Buona è buona Comprerò No ragazzi in descrizione c'è il link Per comprare sul sito di Protein Works E se usate il codice FARAONE Avrete il 15% extra di sconto Oltre a tutti gli sconti che ci sono già sul sito C'è un problema Ale mi ha mandato delle foto che hanno già distrutto il primo kick E, e, e non lo so Sembrava proprio rotto Non sembrava semplicemente crollato Spero che non abbiano già rotto tutto Per fortuna è ancora tutto intatto Ieri hanno messo a posto i ragazzi perché Ale mi ha mandato la foto che era tutto rotto Boh non so ragazzi questo è il primo segnale Ci hanno fatto capire che non siamo ben accetti Ragazzi intanto abbiamo finito il kick qua, della hip o hip qua, e landing che è esattamente qui dove loro stanno mettendo i legni per fare le sponde oui. del landing, oui. non ho mai visto così tanta gente lavorare in un solo posto, neanche quando scostruiamo eh. il parco in Pizza c'era così tanta gente. Metodi alternativi per battere i landing ragazzi. Vogliamo riuscire a provarlo. Entro fine giornata i nostri schiavi oggi lavoreranno un botto qui. La mountain bike è lo sport più bello che c'è ragazzi. Lavorare in silenzio con qualcuno conosciuto dieci minuti prima per condividere la stessa passione. Per me questa clip rappresenta pieno la mountain bike. Allora ragazzi abbiamo finito la curva, landing dello step down, curva, qui ci si attacca i freni, tutto questo pezzo lo vogliamo tenere un po' free ride perché c'è il terreno bello morbido e qui c'è proprio il ripidone, qui veramente diventa verticale. Ok siamo tiratissimi coi tempi però ce l'abbiamo fatta, nei prossimi giorni arriva diluvio universale quindi volevamo assolutamente finirlo oggi, testiamo finalmente questa prima discesa dopo 300.000 ore di lavoro, occhio! Madonna se si va forte lì Il salto bisogna prenderlo da fermi E bello a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video al Boulder in Brianza Adesso qualche clip bella <susurra> Ragazzi ce l'abbiamo fatta finalmente Abbiamo testato il mini trail Quindi nome ufficiale del trail Bel bambino Questo qua ragazzi si chiamerà trail bel bambino In realtà si chiama bel bambino perché tutte le volte che spagliamo Io quando gli devo dire qualcosa Dico sì, dai bel bambino prendi sulla pala Da questo il nome è bel bambino ragazzi Comunque ringrazio tutti i ragazzi che sono venuti a darmi una mano Perché oggi eravamo veramente in tanti anche gli scorsi giorni Comunque c'è sempre stato qualcuno a darmi una mano Quindi non li ho ringraziati personalmente ma grazie Vi ringrazio nel video A inizio video vi avevo detto Facciamo due trail. Forse fare due trail è un po' eccessivo. Quindi aspettatevi un secondo episodio dove costruiamo in Brianza un altro trail. Magari in quell'altro che vi ho fatto vedere. Niente ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, supportate il canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella. <musica>